e benvenuti in questo nuovo video andremo a provare insieme per la primissima volta la palette Makeup Revolution Reloaded e questa è la Velvet Rose come vedete ed è bellissima ragazzi mi è arrivata da poco e io cioè io la desideravo non, non sapete da quanto tempo è che la desideravo questa palette e, e, e cioè, è fantastica ragazzi io già la adoro, io già la adoro e direi quindi di cominciare subito ok quindi io direi di cominciare subito e andiamo a cominciare prima di tutto andiamo a cominciare subito prendiamo il pennellino, questo qui dalla punta rotonda e andiamo a prendere come prima cosa andiamo a prendere Andiamo a prendere questo marrone qui, chiaro, che è un terra di siena bruciata. È un terra di siena bruciato. E andiamo a metterlo nella piega nell'occhio. Dopo aver fatto questo, andiamo, a prendere, andiamo ovviamente a prendere il pennello da sfumatura, andiamo a prendere questo pennello da sfumatura, come vedete ha le segreture molto grandi, molto, abbastanza larghe comunque, e lo andiamo, andiamo a diciamo, portare verso l'alto, quindi verso la. Eh, non verso l'esterno ma verso l'arcata sopra sopraccigliare senza andare sotto però troppo sotto in questo modo ok dopo aver sfumato per bene questo colore più chiaro andiamo a prendere quindi, di nuovo con il pennellino dalla punta rotonda e stavolta andiamo a prendere un marrone un po' più scuro andiamo a prendere questo marrone qui che è sempre un colore terra di siena è sempre un colore terra di siena ma ehm, è quello appunto andiamo a sfumare come l'altro ma andiamo subito a prendere un altro marrone è questo marrone qui invece che è, un, che è un marrone scuro lo andiamo a prendere sempre con il nostro pennellino dalla punta rotonda e stavolta lo andiamo a mettere sempre uh, qui sempre nella piega però andando verso il basso stavolta no, adesso cambiamo invece il pennello e andiamo a prendere, andiamo a prendere il pennellino questo qui da sfumatura andiamo a prendere questo pennellino qui dalla sfumatura, da, da, con il penne, questo pennellino qui, dalla da punta piatta, però da sfumatura e andiamo di nuovo a prendere il marrone di adesso, questo marrone scuro qui e andiamo stavolta a sfumarlo verso l'esterno andiamo verso l'esterno stavolta in questo modo venendo qui da un paio di mani da un, da un, piatta, e, um, da un piatta, e andiamo a prendere invece questo, mani da un, un paio un, un, un di mani un paio di mani che un paio di che un paio Che da un paio di mani da un paio di mani un paio di mani da di prima. poi dicevo, andiamo a pulire il nostro pennello e andiamo a prendere, sempre con il pennelli questo qui, prendere il nero, questo nero qui, e lo andiamo appunto a mettere su tutta la partebra mobile, dove, cioè, dove abbiamo messo il marrone, eh, il marrone sasto, e andiamo, invece il nero lo andiamo a mettere su tutta la partebra mobile. Andiamo a sfumare con questo cream, sempre -hmm. con questa pelle dalla punta piatta della sfumatura, andiamo a sfumarlo un po' verso l'esterno, la... in questo modo. Prendiamo... non dobbiamo fare niente di questa matita e andiamo a mettere prima, qui, qui, eh, prima... De E adesso non ci resta che andare. E adesso andiamo a prendere questo qui, questo rosa cipia qui. E prendiamo un altro. veramente finito, ma andiamo a completare il tutto questo look ovviamente, non può mancare ovviamente il look gothic, il, il trucco è finito, ma adesso dobbiamo andare a completare il look gothic ovviamente con il rossetto, manco il rossetto ragazzi, e ovviamente ho deciso di andare ad utilizzare il rossetto con questo uno stesso, la matita non ce l'ho dello stesso colore, quindi vado ad usare questa matita qui, che è una matita nude fondamentalmente. e che non escano i e come lo setta ho deciso invece di utilizzare questo qui dell'Avon della linea Mark Avon e questo si chiama Sanuria Shop come vedete ed è questo colore qui questo bellissimo viola qui e io direi, direi di andare a metterlo subito spero vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividete, commentate ma soprattutto iscrivetevi al canale e il trucco gotico è finito e spero che questo trucco gotico vi piaccia e noi ci vediamo in un prossimo video